Ma vai, ma davvero ti ho detto così? Non ci credo, quando vi siete visti? No vabbè, è lì anche oggi. Ma ti sta venendo sempre? No, no, no, no, Elisa è un tipico caso di sindrome da Rill, eh? Scherzavamo, Elisa non ha la sindrome da Rill, ma c'è davvero vicina. Tu sai che cosa sono i Rill? I Reel sono un contenuto che sta spopolando in questo momento su Instagram. Sono nati su TikTok, sono poi stati esportati su Instagram, cioè i creatori di Instagram si sono resi conto di quello che stava succedendo con l'utilizzo dei video su TikTok e hanno importato un formato analogo su Instagram chiamandolo appunto Reel. Ha fatto poi la stessa cosa a YouTube dove sono nati gli Shorts, dei video veramente brevi sono il contenuto che sta spopolando su Instagram perché consentono di andare oltre quella che è il bacino dei propri follower ovvero pubblicare un reel significa raggiungere un numero potenziale di contatti molto ma molto più ampio rispetto a quello che oggi è possibile fare attraverso il classico post. Ma quali sono le caratteristiche di questi reel e perché dovresti utilizzarli anche tu? Ce lo spiega Elisa perché sono veloci, facili e fruibili e in più in pochissimo tempo, massimo 90 secondi se Zio Mark non cambia aggiornamento danno le info di cui abbiamo bisogno possono venire utilizzati a scopo informativo, educativo, di intrattenimento e come how to ma state tranquilli perché non c'è bisogno di fare i balletti